Benvenuti a questa nuova puntata di Studium eh, Virtuale, eh, anche oggi ci troveremo di fronte a insomma, una serie di argomenti piuttosto interessanti relativi a questo momento di crisi che, insomma, eh, non devo essere io a spiegarvelo, il nostro paese sta vivendo, la comunità studentesca sta vivendo, tutti stiamo vivendo eh, insieme. Dunque, eh, è un, insomma, un grande onore per me eh, condurre questo secondo appuntamento ieri eh, è stato insomma, particolarmente interessante il, eh, avere questo incontro, chiacchierare con il professor Bettini ci ha raccontato tutta una serie di informazioni molto interessanti che hanno collegato la filologia classica, gli studi classici ma non solo perché poi di essere umano si tratta alla, così alla situazione che stiamo vivendo dandoci anche molto conforto, ho consigliato una serie di letture, potete eh, trovare tutto quello che eh, ci siamo detti insomma sui vari canali perché è stato condiviso molto e siete stati anche molti a seguirci e eh, ci ha fatto veramente piacere. Eh, I nostri appuntamenti proseguono e eh, insomma vanno avanti anche, eh, nei prossimi, andranno avanti anche nei prossimi giorni, eh, in particolare quest'oggi è veramente bello per noi poter eh, chiacchierare con, eh, grazie a tutti vedo che state iniziando a seguirci, mi raccomando scriveteci eh, in diretta se avete domande perché quest'oggi si parlerà di psicologia nell'emergenza. Eh, lo faremo con un ospite veramente d'eccezione, eh, si tratta del professor Benini. Eh, in diretta a Secondi, eh, appunto per trattare qui, esperto, sport life coach, docente di eh, psicologia clinica presso la nostra università e lo vedo connesso. Buon pomeriggio! Salve, salve a tutti, salve, grazie per l'invito, grazie per di essere stato. qui, tutte persone giovani, è bene che il sapere diciamo accademico esca fuori no? invece che essere destinato solo alle pubblicazioni accademiche destinate certo. a non essere lette da nessuno e quindi <ride> cerchiamo qui di fare un discorso su questo tema importante che adesso ci sta riguardando. Sì, si parla proprio di psicologia sì. nell'emergenza, giusto? Allora, vi sono preso anche due note perché il tempo non è molto... No, messo... Notoriamente sono logorroico, quindi mi potrei perdere e potremmo far tardi. Allora, per condensare nello spazio, eh, mi sono piaciuto i punti. Allora, innanzitutto, certo. io voglio chiarire il mio ruolo perché quello che dico non si possa prestare a interpretazioni di altro genere e si distacchino da quelle che sono le mie eh, competenze specifiche io sono un medico, sono uno specialista in neurologia, uno specialista in psicologia clinica, ho sempre fatto della clinica e adesso da molti anni mi ero stancato di, di vedere eh, casi diciamo clinici perché è molto logorante e sono stato più appassionato dal funzionamento delle menti dei normali o presunti tali diciamo. uh -huh. e infatti il metatraumatizzato mi... ci dice ciao, per cui è il canale giusto <ride> ecco, perfetto e per cui chi fa questo mestiere osserva i fenomeni e cerca di farlo in un modo mindfulness, quindi diciamo in assenza di giudizio. Io osservo quello che si vede, non ne do una valutazione. La, uh -huh. la psicologia è una scienza di frontiera anche che coinvolge gli aspetti sociali, ma nelle mie osservazioni non c'è sposare una tesi piuttosto che un'altra, c'è solo guardare quello che accade. Certo, eh, quindi, quindi si parla di scienza, insomma. Si parla sì. di scienza, si parla di scienza. Si parla di scienza nel momento del, in cui siamo sotto, in questa pandemia a questo punto. Eh, si parla di scienza e di neuroscienza e si può catalogare il comportamento degli individui. Il comportamento dell'individuo sotto pressione, cioè che cosa accade quando la mente va sotto, uh, sotto pressione. E direi che è il momento giusto per parlarne, visto che Nel... è esatto, perfetto. Allora, nello specifico diciamo per usare una parola che in questione si sente e che a me piace molto anche per quello che chiama noi ci troviamo dentro quello che è definito un cigno nero. Un cigno nero è eh, un evento inatteso, inaspettato dalle conseguenze non valutabili su cui poi, mentre accade, subito dopo, le persone si dilettano nel costruire delle storie delle interpretazioni che l'uno ha a che vedere probabilmente con quello che accade eh, uh -huh. è perché nasce dal concetto che tutti i cigni sono bianchi fin tanto che qualcuno scoprì che in eh, Australia che esistevano anche dei cigni neri e questo è un termine molto usato in economia ma può essere usato anche nei, per osservare quali sono i comportamenti delle persone quando entrano in una condizione di forte, in un forte stato di tensione, come adesso diciamo. Quindi il cigno nero ha la caratteristica dell'imprevedibilità. L'11 settembre fu un cigno nero, quello che portò alla guerra del 15-18 furono dei cigni neri. Quindi i cigni, veri, i cigni neri sono quegli elementi che capitano e che hanno, che sono... No, non, che non vengono predetti non sono, che, che, non, che, che non si immaginano e, eh, si, eh, e cosa si possiamo realizzano. fare noi? Come, come reagiamo in un cigno nero? allora, come questo? allora che cosa accade? innanzitutto noi eh, bisogna fare alcune puntualizzazioni sulla mente la mente non è nata per essere pensante e riflessiva contrariamente a tutto quello che noi immaginiamo perché se mm. noi immaginiamo i nostri antenati preistorici, se fossero stati pensanti e riflessivi noi non saremmo stati qua sopravviveva la persona che era poco pensante ma molto reattiva e molto istintiva quindi noi siamo nati con una parte eh, di cervello anche collocabile abbastanza anatomicamente anche se poi è tutto interconnesso che, ha, eh, che deve essere rapida! deve essere rapida deve essere rapida, deve essere rapida Nell'essere rapida ha alcuni vantaggi, ci garantisce sopravvivenza e la, la rapidità garantisce anche un basso consumo energetico. Per esempio, ci sono eh, delle prove di calcolo dove si vede con chiarezza che eh, il cervello molto impegnato ha un alto consumo di glucosio. Per cui, se mentre fanno queste prove tu dai una limonata o dai una limonata con glucosio, quelli con il glucosio performano meglio. Quindi Il cervello è una massa abbastanza piccola rispetto al resto del corpo ma consuma il 20% del quantitativo energetico perché è una macchina pensante e spesso poi come vediamo nel mondo pensa male ma comunque ho visto un altro questo ho visto è un altro discorso, discorso. il costo c'è lo stesso quindi il primo punto è che noi abbiamo questa parte istintiva rapida che, che, che opera eh, pensare, pensare attivamente e intenzionalmente che è un po' il mio fiodo anche per i campi in cui mi occupo è una cosa molto faticosa mm. perché presuppone l'intervento di un'altra parte del cervello cioè che è una parte che ha bisogno di riflettere appunto e quindi ha bisogno di un'attività intenzionale, voi avete visto in questi giorni mm -hmm. delle scene per esempio le persone molto rapidamente camminavano dentro le stazioni per andarsene a casa per fare, avete visto che tutti camminano molto rapidamente, no? allora io adesso quando avremo finito vi invito a fare una prova, camminate rapidamente e mentre camminate rapidamente dite voglio fare 35 per 78, una moltiplicazione. Vi accorgerete che se non vi fermate non sì. potrete fare quel calcolo. Cioè, per fare quel calcolo noi possiamo tenere un'attività motoria che è abbastanza ridotta. Cioè, se camminiamo di un passo uh -huh. sufficientemente lento, e a quel punto noi avremo la possibilità di fare anche un compito complesso. Più acceleriamo e acceleriamo quando siamo maggiormente presi dall'ansia, la capacità di fare ragionamenti pensati diminuisce. E nulla. E' chiaro, cioè, per certo. cui ecco l'importanza, secondo me, delle persone di addestrarsi a riuscire a eh, performare sotto pressione. E Quindi è lei ci sta... Lei ci sta parlando quasi di due cervelli, insomma, come se avessimo un cervello... Io parlo di due cervelli. Allora, succede questo: nel momento in cui noi veniamo raggiunti da un elemento esterno, perché noi mm -hmm. siamo un sistema chiuso, va bene, cioè l'elemento esterno, come può essere questa infezione o un altro elemento che ci capita, genera una perturbazione a specifica del nostro ecosistema cioè del sistema interiore va bene? genera una perturbazione a specifica la quale genera un processo di attivazione attraverso delle strutture anatomo-fisiologiche per cui c'è l'ipotalamo, l'ipofisi, il surrene, la liberazione di cortisolo, la liberazione di adrenalina, entra in funzione il sistema parasimpatico, quindi l'azione del nervo vago, c'è tutto un meccanismo che dà un overboost di energia e tu questo overboost di energia la devi usare per rispondere abbastanza rapidamente all'evento che ti trovi davanti. Naturalmente, a differenza degli, or de de de degli organismi semplici, mm -hmm. noi abbiamo fattori cognitivi che chiaramente entrano in gioco cioè per cui siccome abbiamo anche una parte corticale noi di quello che accade abbiamo anche un'idea che noi ci facciamo un racconto che ci facciamo che interferisce appunto su questi meccanismi di attivazione e una volta che si è creata questa interferenza noi diamo la risposta, okay. a dare la risposta. quindi il nostro agire è Diciamo piegato da quelli che si chiamano bias cognitivi, va bene, sono delle inclinazioni individuali a rispondere in un certo modo in una certa situazione. Sì. In genere nel, nella nostra vita, questa cosa funziona, cioè ci dà la possibilità di funzionare bene, di dare risposte adeguate ma non funziona sempre ed è lì che la parte pensante dovrebbe riuscire a eh, entrare va bene, e filtrare meglio la parte di sotto per trovare a quel punto un'azione adeguata quindi, una risposta, una, una risposta, allo una risposta adeguata. quindi quando tu mi fai l'osservazione dei due cervelli in realtà ci sono diciamo due cervelli che sono chiamati il sistema bottom up e top down, o sistema 1, sistema 2, cioè una parte che va dall'alto verso il basso, quindi una parte top down, la parte bottom up che parte da sotto. Quella bottom up è quella più istintiva, più istintiva che opera per categorie molto grossolane, per cui si tende a rispondere in una stessa maniera. A tutta una serie di stimoli qua, anche quando non ce ne sarebbe, magari, esattamente l'esigenza, okay. e questo spiega un po' i fenomeni che abbiamo visto in questi giorni: quindi le fughe, eh, le, le, le... perché infine, le le fume, invece non riesce che soffermarci a dare dei giudizi e delle valutazioni che tranciano il discorso cercassimo di capire le cose, se arriva un messaggio di pericolo che sarebbe la bestia feroce del nostro antenato, istintivamente ognuno di noi corre a casa, perché casa è percepita come posto sicuro, e come la caverna, la casa e poi la nazione per cui si chiudono i confini, cioè scattano dei meccanismi masloviani sì, di, di protezione. Esatto, di gestione, di, di tutela della specie, di istinto di sopravvivenza, per cui ognuno cerca di tornare nell'albio più sicuro. Okay. Chiaramente lo fa anche rapidamente e quindi mentre lo fa non si rende nemmeno conto che sta creando... Un danno magari ulteriore, no? Cioè, quindi noi di queste cose diamo dei giudizi, siamo tutti bravissimi a dare dei giudizi quando siamo dalla parte di qua della televisione. Se ci trovassimo fattivamente in quel tipo di contesto, probabilmente in alcune situazioni anche noi ci accorgeremmo che non ci è così semplice gestire gli impulsi emotivi quando veniamo fortemente perturbati da un evento che ci viene rappresentato come, come catastrofico. Ma infatti proprio nelle domande ci chiedono, a parte che Francesca poco più sopra ricordava che lei 57 x 30 non riuscirebbe a farlo mai e io aggiungo che mi ci vorrebbe un insegnante di sostegno per farlo anche da seduto, l'Università di Siena ci ricorda di stare a casa e Luisa ci chiede come agire sulla parte riflessiva, cioè eh, chiusi in casa sorgono pensieri generati dall'ansia perché siamo preoccupati cosa fare allora dunque i pensieri generati dall'ansia quando entriamo in una condizione di ansia poi dopo trattiamo l'argomento sul quale io insisto con alcuni amici dell'università uh -huh. ma anche in altri campi perché si sviluppi un certo tipo di abilità allora quando noi veniamo presi dall'ansia <coughs> Che cosa è l'ansia? L'ansia è una lettura cognitiva, noi abbiamo un cervello che comincia ad andare avanti e indietro, cioè va in avanti nella produzione del futuro e indietro a vedere quello che si sarebbe potuto fare e non è stato fatto. Adesso tutti lo dicono, non è così banale non farlo, ma in realtà non ci interessa nell'uno né nell'altro, perché che cosa è davanti esattamente tu non lo sai. No. Perché, se tu fossi così abile nel predire il futuro, avresti predetto quello che sta accadendo. Certamente. Cioè, il e il quindi, uomo non è l'uomo prevede quello che è prevedibile, ma quello che è prevedibile è inutile prevederlo, perché comunque sappiamo che accadrà. Mentre ciò che è imprevedibile non viene previsto. Nello stesso tempo. Siccome abbiamo bisogno di collegare gli eventi e costruire storie, andiamo anche indietro no? e quindi arrivati a oggi, che siamo già da un mese dentro questo casino, cominciamo a pensare se avessi fatto, se avessi detto che non ha più un senso reale. Cioè Quindi le persone dovrebbero stare a casa e dovrebbero chiedersi, do, dovrebbero fare un'azione pensante. Do, devono far entrare il sistema 2 e si chiedono: e dovrebbero chiedersi, ok, questa ansia, questa tensione, pensare adesso a che cosa sarà o che cosa sarebbe potuto essere, che senso ha? Okay. Che valore ha? E automaticamente si accorgerebbero che non ha nessun tipo di valore, cioè per cui in realtà. Qui si, è, si, è, si è, entrano in gioco delle abilità cognitive che sono molto importanti per esempio per negli, negli aspetti ad alta performance, in cui c'è bisogno di avere una capacità, una, intanto una autocoscienza dei propri meccanismi mm. e una capacità di gestione del pensiero che richiede un'azione intenzionale e che ci mette in condizione di fissare il pensiero sul momento in cui siamo e sul tempo che ci è dato in questa situazione. Non vorrei dire che sia un approccio stoico, ma lo dico perché in realtà è così. Cioè, ne parlavamo e anche ieri. Con e il ne parlavamo Bertini. anche ieri, quindi è quello di occuparsi di quello che dipende da te e che quindi è lo stare a casa, il fare la spesa senza incacciappare negli altri, il, tutte quelle norme di Comportamenti responsabili. Io chiedo un atteggiamento intenzionale, poi vi uh -huh. spiego perché, e nello stesso tempo non andare né avanti né indietro, cioè adesso sono rimasto qua, oppure adesso non sto facendo quello che faccio usualmente, non ha importanza, è importante come impegno il mio tempo adesso, quindi crearsi delle attività. Cioè, tenere okay. la mente focalizzata. Questo richiede un'azione intenzionale, perché okay. uno, non sei abituato, e quindi la devi dirigere, due, in questa particolare situazione c'è un'altra grossa componente eh, pericolosa. Mm. E tu il pericolo te lo raccontano, ma non lo vedi, chiaro? Quindi, uh -huh. per esempio... Eh, ti dicono stai a casa, stai a casa tutte le sere dando il bollettino di guerra, ma tu non vedi direttamente il pericolo, non hai il leone fuori della finestra. Ok, non eh, abbiamo no, la eh, percezione sì, reale. Non, è, tu non hai, hai una percezione cognitiva filtrata per cui fai fatica a rimanere aderente mm -hmm. alle regole e quindi... Uno dei motivi è che chiaramente dopo un po' c'è una sorta di adattamento e perdi il controllo dell'esercizio e di quelle regole e automaticamente torni a parte o del tutto delle nuove abitudini. Oppure addirittura puoi avere così timore che ti metti a fare delle cose che non hai mai fatto nel tentativo di esorcizzare quest'ansia facendo finta che non esista niente. Ma questo è un tema che viviamo... Nell'ambito medico, faccio un esempio a tutti, se io prendo il, se io prendo il diabete, uh -huh. il diabete è una malattia difficile da curare, non tanto dal punto di vista dei presupposti farmacologici, perché esiste l'insulina, esistono gli antidiabetici, ma il problema è che il danno del diabete, tu lo vedi a 10, 15, 20 anni di malattia, te mm. lo raccontano, ma tu non ne hai una percezione come di un dolore perché hai, ti sei rotto una gamba o hai preso un colpo. Cioè, okay. ha, per cui... Tu vedi che si fa fatica, è come fare una dieta, fai la dieta perché sennò è molto pericoloso alla distanza, potresti avere, potresti dire, parti con un po' di buona volontà e poi dopo un po' si fa fatica a mantenerla, cioè ci, ci vuole sempre molta motivazione personale, molta intenzionalità, quindi nel portare avanti l'azione, mi rendo conto che per gli studenti, ma per tutti, ecco. per gli studenti in particolare che sono anche fuori da casa, che hanno deciso di rimanere qua, rimanersene a casa è un, un elemento difficile, però è una sfida che è stata accettata e che gli dà la possibilità, tutto sommato, di addestrare delle potenzialità nella mente, che è dimostrato che sul lungo periodo contribuiscono maggiormente al successo di una persona piuttosto che non le conoscenze che ha. Mm. Cioè, quindi la capacità di resistere alla frustrazione è un indicatore di successo molto più alto del voto di laurea. Vi cito anche le fonti, Questa Goleman, McLelland, vabbè, ma sono le skill trasversali. Certo. l'intelligenza cioè emotiva cioè quindi quello che oggi manca in tutti i comparti prestativi dall'università, allo sport e quant'altro, è questa attenzione a, eh, invece che fissarci solo sul sapere, sul sapere passivo, sull'avere un sapere di sé, sapere chi sono, ah, sì, come, sì, come sono i meccanismi, dove io ho delle inclinazioni che possono essere deficitarie e come poterci intervenire per, per avere una miglior gestione di me. Una miglior gestione di sé corrisponde a un maggior benessere personale. Quindi io non è che me ne occupo in termini prestativi economici, eh, nel senso per ottimizzare la prestazione e guadagnare di più. Io me ne occupo in termini di benessere. E quindi quello a cui, cioè, a cui siamo sottoposti oggi, specialmente per me che qualche anno ce l'ho, io sono vissuto sì. i racconti della nonna e della mamma e dei bombardamenti, del tempo di guerra, delle fughe dentro... Eh, dentro i rifugi antiaerei del mercato nero de, di, di questi racconti cioè questi sono degli elementi che se vengono usati in maniera appropriata dal momento che comunque non possiamo evitare che esistano sono degli elementi che possono essere rafforzativi come poi affronteremo nelle, uh -huh. negli incontri successivi che faremo nei giorni a venire ecco ma quindi per restare quindi concentrati su di sé vivere nel presente e affrontare questa situazione di crisi senza essere dominati dall'ansia, ma invece dominando se stessi, che mi sembra un po' il riassunto di quello che lei cercava di dire. Un consiglio pratico, non lo so, è utile crearsi una routine? Allora, eh, io ieri ho messo un post che poi voi avete messo dove ci sono alcuni consigli, sia dal punto di vista alimentare che comportamentale. Questo... In questo, per esempio, aver avuto la fortuna, come capita a me, di lavorare in ambienti sportivi di alto livello, di, di uh -huh. raccogliere date e informazioni è molto importante per trasportarlo sul terreno di noi comuni mortali, no? un po' come si fa con le macchine di Formula 1, dove poi quello che è sperimentato lì finisce sulle macchine di serie. In realtà avere una routine, avere una pianificazione della, eh, corretta della giornata, avere degli obiettivi da raggiungere sul quotidiano che siano raggiungibili. Ah. Cioè, quindi tenere la mente sul, per tenere la mente focalizzata sul presente bisogna avere qualcosa da fare nel presente. E questa qui è una palestra obbligatoria di allenamento perché chiaramente in casa ci dobbiamo stare, quindi lo possiamo fare diversamente, eccetto alcune, eh, alcune categorie. Cioè, quindi avere una routine significa avere una giornata pianificata, inserire nella giornata una serie di cose cioè avere la gestione della quotidianità anche del tempo okay. libero della quotidianità quando ascolterò la musica quando okay. sarò traiato sul divano che libro leggerò, cosa mangio quando faccio un po' di attività fisica che se vogliamo è un po' quello che potremmo immaginare succede nella vita di un carcerato diciamo abbiamo a volte visto in qualche film famoso dove si parlava di carcerati eh, storici per cui chiaramente avere una routine è utile, vi accorgerete che comunque ci accorgiamo anche in altre situazioni, che comunque questi pensieri ci minano continuamente, perché è come se ci fosse una parte di noi che non accetta che perdiamo quel senso di vigilanza. Noi sappiamo che quella vigilanza non serve più di tanto perché ormai siamo qui e siamo bloccati. Vabbè, e, e abbiamo, possiamo avere pensieri che ci spingono in avanti o ci rimangono indietro. Non bisogna avere un atteggiamento ostativo nei confronti di questi pensieri. Fanno parte di noi. Basta eh, saperli noi, riconoscere. Bisogna saperli riconoscere e dargli una loro dignità e farli passare e ricondurre okay. la propria mente su quella focalizzazione, su quella routine che di cui abbiamo parlato è una giustissima osservazione quella di avere okay. una routine quotidiana da gestire. E poi posso fare un'altra domanda. Eh, abbiamo l'impressione, ma forse è solo appunto un'impressione proprio perché stiamo molto di più a casa dunque insomma la mente saltella da una parte all'altra, si adoperano di più molti social, che un buon numero di persone stiano approfittando di questo momento per mostrare quella che è la loro routine, no? quindi abbiamo guardate come quante volte faccio esercizio mentre tu magari sei sul divano spiaggiato, eh, segnalo che poi alla fine di tutto questo quando potremo andare in procura vi segnaleremo alle autorità competenti, amici che continuate a fare il personal trainer ma questa è un'altra cosa, è un, lo stiamo notando più noi o è un, non lo so, un tipo di essere umano che in queste situazioni cerca di mostrarsi più bello di quanto non sia? Allora, allora, che chiaramente adesso in questa eh, situazione, io ho avuto modo di riscontrarla, questa cosa qua, eh, per certe segnalazioni, cioè certamente eh, la mente costruisce anche storie che non esistono, cioè quindi delle persone, se tu leggi i social, le persone che stanno correndo, tu ti immagini di affacciarti e vedere la maratona di New York, ma in realtà... Sono 3-4 persone qui, 3-4 persone 5 centimetri, 5 chilometri più là, cioè per cui uh -huh. c'è una tendenza più o meno consapevole a ingigantire certi segnali perché sono dei segnali di pericolo, cioè correre. È pericoloso non tanto per il loro contagio, ma per il suo contagio. Ah, altro. ok, Se questo è lei parla segnalazione. Io, devo stare a casa più tempo, no, Non pensa a queste forme d'altruismo, sono molto belle, scritte sui libri, ma diciamo in queste situazioni qui tutti pensano molto per sé, diciamo, no? Come vediamo. Quindi okay. eh, l'esibizione può avere. Varie, varie forme al di là del fatto che siano leciti o meno, questo lo valuteranno altre figure competenti, possono essere eh, un luogo appunto dell'esibizione personale, trovare un ruolo, eh, cercare di influenzare, cercare attraverso la comunicazione di quello che si fa di abbassare il proprio... Noi non sappiamo esattamente cosa c'è dietro quelle eh, figure che fanno delle cose che a noi danno fastidio. Noi sappiamo che a noi dà fastidio. La spiega sì, che diamo del perché lo fanno è ciò che noi pensiamo del perché lo fanno, non è detto okay. che corrisponda, ci uh -huh. sarà una popolazione di quel tipo, di sicuro ci saranno diverse popolazioni e certamente in questo momento poi... E se voi guardate i social scatta il momento dei bravi, cioè quelli che in fondo, anche qui sempre senza conoscerlo, senza rendersi conto, salgono sulla tolda di, di, di, di comando in un certo senso ok e diventano i moralizzatori del mondo, cioè quelli che stanno tutto il giorno a dispensare consigli agli altri. Vabbè, esatto. e Vabbè, sono fenomeni che, eh, che conosciamo bene, che appartengono alle, alle caratteristiche, ai modelli cognitivi. Quello che è importante capire è che i, i bisogni primari, e che sono bisogni fisiologici riconducibili al concetto di fame, in un certo senso, okay? quindi sono quelli che in queste situazioni ad alta concentrazione di pericolo si mettono in moto per prima. E se non vengono soddisfatti i bisogni primari, non c'è lo spazio per, eh, come ci siamo detti anche l'altro giorno, per bisogni di, chiamiamoli più elevati, la fratellanza, il legame, l'inclusione, il rapporto. Per potersi realizzare hanno bisogno del fatto che i bisogni primari siano... Eh, siano soddisfatti cioè le grandi rivoluzioni scoppiavano perché c'erano ma soprattutto scoppiavano perché alla fine mancava il pane e quindi, certo. e quindi la perché il bisogno primario è l'elemento che ha consentito a questa specie comunque di arrivare fin qui e noi questa certo. parte diciamo, questa parte temporalmente collocata tanto indietro, ancora la conserviamo, solo che in alcune situazioni oggi diciamo che è inappropriata ma è appropriata nella maggior parte dei casi ho capito, bene eh, arriviamo proprio alla conclusione di questa nostra chiacchierata, grazie quindi eh, se volessimo introdurre all'interno della nostra routine un momento per leggere un testo che lei ci consiglia che ci può arricchire, che ci può rendere più partecipi di quello che ci sta succedendo e che sia possibilmente divulgativo, perché i famosi testi che diceva lei, i medici poi noi non li leggiamo a meno che lei non li metta in bibliografia i suoi studenti uh, quale sarebbe questo consiglio? Beh, potreste... allora, io leggo anche leggo di, di solito cioè un libro che mi ha molto appassionato recentemente è appunto eh, tutti i libri di taleb quindi filosofo trader matematico che è un autore dei cigni neri in cui spiega tutta una serie di dinamiche per, per leggerlo in maniera chiaramente poi non, non professionale consiglio sempre i libri di una certa complessità relativi agli argomenti ma se dovessi dire diciamo la Bibbia assoluta per capire esattamente eh, con... che cosa succede nel cervello delle persone e consiglierei pensiero lento, e pensiero veloce di Daniel Kahneman che è stato Nobel per l'economia nel 2003 ma era uno psicologo clinico per cui questo ci fa capire il punto di confine diciamo e lì ci ha spiegato tutto del sistema 1 del sistema 2 poi ce ne sono tantissimi altri di libri e in okay. giro, diciamo, questi sono abbastanza sostanziosi, però per chi volesse cogliere il momento per sensibilizzarsi effettivamente su tutta una serie di cose, bisogna fare delle letture gestibili, ma un pochino complesse. Perfetto, io la ringrazio e mi sento già di invitarla per qualche altra, altra puntata con noi perché si parla molto spesso di altri temi, si parla non lo so di resilienza che potrebbe essere, abbiamo parlato prima della resistenza alla frustrazione, vediamo come può diventare resilienza potrebbe essere una cosa tanto siamo a parte il piacere di fare queste cose che è noto che io abbia perché, siamo tutti a casa perché, no ma io ho fatto già tante iniziative dentro l'università abbiamo fatto altre cose avevamo adesso mm -hmm. un ponte una serie di l'avevamo anche adesso per le strade bianche avevamo una serie di iniziative culturali sul tema della prestazione facevo insieme al professor Bonifazzi purtroppo è saltato tutto quindi io ho una passione esclusiva per fare queste cose adesso poi ci sono anche le condizioni per cui il tempo lo si trova senza. Non manca. Quindi la resilienza è un'altra mia grande passione, di cui potremo parlare in una prossima. Perfetto. Volta. Allora, aspettiamo un'altra puntata. A tutti gli ascoltatori Grazie a, a tutti a voi che ci avete seguiti e insomma, ci vediamo nei prossimi giorni. Ne sì, il calendario. Perfetto. Buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.